Ciao e bentornato sul mio canale YouTube di Gizzard. Oggi voglio leggerti la storia di Massimo, un'altra persona che ha deciso di eh, scrivere la propria storia di laboratorio all'interno della sezione www.gizzard.it, le vostre storie. Sono Massimo. Chimico organico di lungo corso ormai, ho iniziato a prendere familiarità con il laboratorio di chimica organica durante i corsi del quarto anno, ma soprattutto durante il periodo di tesi, lavorando insieme ad altre persone sotto la stessa cappa per sovraffollamento di tesisti, più o meno prossimi alla laurea. Studenti per i corsi di laboratorio, non proprio la situazione più ideale, ricordo di aver ricevuto un training sommare sulla sicurezza, a parte il tipico non fumare, non mangiare in laboratorio, sempre per motivi di spazio, colonne e... Eh non so che cosa è questo, gocci, regolarmente sul banco, fuori K, mareggiando DMC, MC AC, MeOH eh, ma non è teretilico perché è troppo volatile, né benzene perché è cancerogeno. Durante il periodo di dottorato in GB, ogni membro del gruppo aveva la sua K, regolarmente controllata, una volta l'anno e con il SASH, il, sarebbe il saliscendi, manuale per la rapida chiusura in caso di incendio accidentale. Ho utilizzato molto... Eh, tibuli, gli N-Buli, MG Turnings, NA per l'anidrificazione dei solventi, ho ricevuto la formazione sull'uso degli estintori, utilizzato una volta per spegnere un incendio piccolo dato LUENE, e sulla modalità di utilizzare la coperta antifiamma, lavorando poi nell'industria GB, ho continuato ad utilizzare cappe simili a quelle del periodo di dottorato, di varie dimensioni e con la possibilità di varie altezze del piano di lavoro, utilissimo per la preparazione delle colonne cromatografiche evitando strappi alla cervicale. Ritornato in Italia sono rimasto un po' stupito dall'installazione di cappe che, con lo schermo motorizzato nel mio esempio di di chimica, non proprio l'ideale in caso di incendio o di versamento accidentale di sostanze volatili come etioli, tioli, solfuri o il TFA. Inoltre dopo un certo periodo di tempo il motore di controllo della discesa salita dello schermo tende a, prende... a perdere di efficienza facendo diventare lo schermo una potenziale ghigliottina. Rimango convinto che lo schermo delle cappe deve essere manuale soprattutto per consentire la rapida chiusura in caso di necessità. Ecco Massimo mi scuso per le... alcune terminologie che però non mi appartengono quindi faccio un po' fatica a insomma a leggerle spero di averle lette bene però insomma, Massimo non, non, non prendertene con me però fammi un, minimo, un piccolo corso su questo e voglio cogliere e estrapolare da questo la cosa interessante che ha detto Massimo cioè esistono delle cappe chimiche che eh, hanno la possibilità di avere questo vetro frontale, quindi il vetro sali e scendi, il sash, eh, che in automatico dopo un tot di tempo si va a chiudere da solo quindi lui parla di questo come ghigliottina perché ci sono delle difficoltà magari meccaniche, logistiche, te tecnico-logistiche, eh, tecnologiche, mettiamola come vogliamo, che portano la cappa nel tempo a diventare meno efficace e efficiente da, tutto, da questo punto di vista e quindi il sali e scendi <coughs> Può dare queste difficoltà. Sicuramente anch'io sono dell'idea che il SACENDI il sia meglio averlo manuale per poterlo gestire, e non avere questa problematica, perché so di alcuni eh, laboratori dove l'operatore tecnico si è spostato per lavorare, per fare un qualcosa e rigirandosi per lavorare con la cappa si era chiusa e quindi aveva le mani impegnate e fare ri riaprire la cappa, insomma delle questioni che potevano dare difficoltà stiamo parlando comunque di cappe abbastanza innovative eh, da questo punto di vista quindi non stiamo parlando di cappe vecchissime nello stesso tempo però ecco sicuramente eh, magari ci sono delle cose positive in avere delle cappe nuove eh, ora poi non siamo scesi troppo nel dettaglio non ho ben capito di quale cappe, non so i modelli, non so nulla quindi diventava un po' complicato e... però è sicuramente interessante l'esperienza di Massimo che dato all'estero ha visto che insomma il mondo all'estero è sicuramente un po più attento eh, da, da questo punto di vista e forse in italia siamo ancora un po un pochino indietro